E l'ultima domenica dell'anno liturgico, chiamata Solennità di Cristo Re, mi viene in mente adesso un cartone famoso della, della Disney, una storia, la storia del Re Leone, e lì c'è appunto Simba che dice sarò un grande re e potrò fare quello che voglio. Beh, siamo abituati, in effetti a vedere il re in questa maniera, un re che spadroneggia, che ha uno scettro, che ha un trono, è ricco, ha un grande potere sul suo regno. Eh, beh, abbiamo vissuto anche eh, in qualche modo eh, il trapasso della regina Elisabetta che ha regnato per moltissimi anni, per carità, una persona di grande spessore. Però, ecco, tra l'altro i regni ormai non esprimono più quel potere di una volta, sono ridotti a dei simboli sicuramente, però ecco, ci accorgiamo che poi tutto finisce. Anche queste tipologie di regni finiscono e comunque non possiamo usare questa analogia per parlare di Gesù, siamo in tutt'altra direzione. Potremmo dire che per Gesù eh, si fa dell'ironia, questo Vangelo ci rimanda a una, diciamo, una, come devo dire, un presupposto ironico, è il re dei giudei con un cartello sulla croce e il trono è la croce, la corona è, è un intreccio di spine sul capo, conficcato nel cranio, eh, c'è dell'ironia in qualche modo e tutte quelle provocazioni, salva te stesso e costui ha salvato gli altri, salvi se stesso, persino il ladrone che di accanto lo provoca e tutti lo provocano lo provano perché si aspettano quel tipo di legalità, quell'espressione di potenza, di potere che Gesù non vuole assolutamente, eh, assolutamente una strada che Gesù non vuole assolutamente imboccare. Perché, come abbiamo capito dai Vangeli, eh, ci predica l'umiltà, la povertà dello Spirito e, e soprattutto si vuole manifestare nella debolezza, e vuol far leva sulla nostra libertà affinché aderiamo a Lui liberamente, non perché ci sia da aderire per forza. Ecco per capire allora Gesù Re, noi dobbiamo porre attenzione in quel chiasso che ci viene descritto nell'Evangelo nel momento della crocifissione di Gesù dobbiamo essere attenti a cogliere quella flebile voce del, eh, del buon ladrone che appunto dice noi abbiamo sbagliato no? ma lui non ha colpa ecco, lo riconosce il re quando gli dice quando sarai nel tuo regno ricordati di me forse è la più in preghiera più intensa, più vera che anche la professione di fede in Cristo re è il riconoscimento di una legalità diversa da quelle del mondo, quel ladrone aveva capito e si era rivolto a Gesù aprendogli il cuore, certo non ha fatto genuflessione, inchini come si fanno, innanzi ai re di questo mondo, ma ha sottomesso il suo cuore, ha aperto il suo cuore a Cristo e Cristo li ha letto dentro, l'ha trovato degno, oggi sarai con me in paradiso? Ecco, Per coloro che vivono in pienezza la fede Gesù promette oggi questa vita che non finisce mai, quel paradiso così tanto ecco, desiderato e trasforma la realtà. Allora il re occupa l'ultimo posto, così come diceva Charles de Foucault, occuperò l'ultimo posto che nessuno potrà mai togliermi, è il posto che però ha occupato Cristo, ho questa gioia di poterlo occupare e Don Tino Bello che a riguardo diceva che cosa significa, che significa celebrare la solennità di Cristo Re, significa affermare la supremazia dell'uomo, significa ecco, eh, ripartire proprio eh, dall'idea dell della povertà, rifiutare, rifiutare gli idoli del potere, eh, rifiutare le superstizioni, eh, le suggestioni del denaro, il fascino delle ideologie, significa andare controcorrente, eh, significa in qualche modo ecco, ehm, non lasciarsi coinvolgere da quegli idoli che il mondo talvolta ci propone come divinità ad adorare, significa liberarsi da tutto questo, significa vivere la regalità di Cristo, partecipando alla sua regalità perché noi pure, virtù del battesimo, siamo sacerdoti, re e profeti e partecipiamo della legalità di di Cristo quando sposiamo la sua causa e la viviamo in pienezza. Buona festa, Cristo re a tutti!